Vi do il benvenuto al Terra Madre Salone del Gusto alle mie spalle lo stand della Camera di Commercio di Torino e intorno le aziende, le imprese della rete dei Maestri del Gusto abbiamo una un bellissimo spazio dove potremo fare sia degustazioni ma anche presentazioni, dibattiti siamo molto contenti di essere qui quest'anno di nuovo in presenza e avere intorno a noi la piazza dei Maestri del Gusto quindi con tutte le 26 imprese ma. I Maestri del Gusto sono ben oltre 200 aziende, quest'anno abbiamo anche oltre 20 aziende nuove che sono entrate nella grande rete dei Maestri del Gusto, quindi eh, venite a visitare il nostro stand, venite a Terra Madre, Salone del Gusto.